dobbiamo trovare il dominio di questa funzione essendo una frazione imponiamo quello che sta sotto diverso da 0 x alla terza più x alla seconda meno 2x diverso da 0 raccoliamo la x x che moltiplica x alla seconda più x meno 2 diverso da 0 diviamo in due parti e avremo x diverso da 0 e x alla seconda più x meno 2 diverso da 0 nella seconda troviamo delta la seconda meno 4C, 1 più 8 ovre 9, x1 2, meno b, più o meno radice di 9 fratto 2, una soluzione sarà 2 mezzi, cioè 1. Quindi x diverso da 1. E l'altra soluzione sarà meno 4 mezzi, cioè meno 2, e avremo x diverso da meno 2. Vediamo gli intervalli. In questi tre punti la funzione non è definita e avremo questi quattro intervalli.